nazionali e partiamo subito da benefit aziendali quando è escluso dal reddito il rimborso spese per l'acquisto del pc per i figli si passa poi al fondo per il diritto al lavoro disabili per la corte dei conti servono interventi sulla gestione e ancora il reddito di cittadinanza IMS, importo medio 561 euro campagna in testa per numero di beneficiari L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda l'IMU 2022 su chi paga l'acconto con i soggetti obbligati tra casi di esenzione e novità e infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dai benefit aziendali, quando è escluso dal reddito il rimborso spese per l'acquisto del pc per i figli, fa il punto Rosi Delia sui benefit aziendali, Il rimborso spese per l'acquisto del pc portatile o del tablet che i figli o le figlie dei dipendenti usano per fini didattici è escluso dal reddito, ma solo quando rientra in un programma di welfare per intere categorie di lavoratrici e lavoratori. Requisiti e chiarimenti sono nella risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate numero 294 del 24 maggio 2022. Vediamo che per quanto riguarda i benefit aziendali, nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con il rimborso spese per l'acquisto del PC portatile o del laptop e dell'eventuale test d'ingresso per essere ammessi a frequentare le lezioni che i dipendenti hanno sostenuto per i loro figli e per le loro figlie non costituisce reddito di lavoro ma solo quando i benefici rientrano in un programma di welfare rivolto a intere categorie di lavoratori e lavoratrici questi sono appunto i chiarimenti della risposta all'interpello numero 294 del 24 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate. Per ulteriori dettagli ovviamente vi invitiamo a leggere l'articolo e il documento di prassi scaricabile dall'apposito box. Passiamo al Fondo per il diritto al lavoro disabili per la Corte dei Conti servono interventi sulla gestione. L'articolo è di Francesco Rodorigo, la Corte dei Conti nella relazione sulla gestione dal 2016 al 2021 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ha evidenziato la necessità di interventi Diversi per rendere l'amministrazione delle risorse più efficace ed efficiente. Il dato più preoccupante riguarda il numero totale di disabili assunti, troppo basso rispetto al numero degli iscritti alle liste di collocamento mirato. E eh, rimaniamo sul tema del lavoro, ed in particolare del reddito di cittadinanza, IMS. Importo medio 561 euro. campagne in testa per numero di beneficiari sul reddito di cittadinanza. I dati dell'osservatorio IMSS relativi ad aprile 2022 forniscono una panoramica dell'andamento della misura le persone coinvolte, inclusi i percettori della pensione di cittadinanza, sono 2,65 milioni e l'importo medio erogato a livello nazionale è di 561 euro. La Campania e la Sicilia sono le regioni con il maggior numero di beneficiari. E poi passiamo al tema dell'IMU 2022, chi paga l'acconto? I soggetti obbligati tra casi di esenzione e novità sono all'interno dell'articolo di Rosi D'Elia sull'IMU 2022 che si sofferma su chi paga l'acconto. C'è una panoramica su coloro che devono rispettare la scadenza del prossimo 16 giugno, la platea di soggetti obbligati tra canonici casi di esenzione e le novità con le istruzioni da seguire sono all'interno dell'articolo che eh, contiene anche una tabella riassuntiva delle scadenze fiscali legate all'imposta all municipale unica. La prima rata di acconto è prevista appunto per il 16 giugno 2022 con aliquote 2021 e la seconda rata, saldo ed eventuale conguaglio, per il 16 dicembre 2022 con aliquote pubblicate entro ottobre 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo. E ci spostiamo sulla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it che apre con i super stipendi di luglio con bonus 200 euro e rimborsi del 7,30 e poi balneari, le nuove concessioni, deroghe, canoni, indennizi, cosa cambia in spiaggia a cura della redazione economica, il tesoro di oligarchi russi da 350 miliardi con il piano UE per le confische nell'articolo di Valentina Iorio le dichiarazioni ISEE da giugno si dovranno pagare l'allarme dei CAF rimasti senza fondi l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi è di Gian Mario Verona e si intitola La crisi economica l'Italia può superarla con le PMI digitali, circolari e innovative fa il punto su uno spaccato di eh, coloro che fanno impresa che da due o tre anni si ritrovano in una situazione più difficile ancora rispetto al passato a causa della pandemia e non solo, ultimamente anche a causa dello scenario bellico della guerra in Ucraina. All'interno dell'articolo ci sono anche i suggerimenti per le PMI per far fronte al complesso scenario e quindi per una ripresa economica. Per questo ed altri contenuti vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it.